Ah no, ma la maionese? Non lo so, io non l'ho presa! Ah, turpi creati! Tutta voi l'avete finita la maionese e state facendo lo spuntino da soli, senza di me! Allora, tutti in punizione, adesso tu e io andiamo a farla da capo! Sì. Alla fine, con l'importante aiuto di Amico corso, la maionese è venuta e noi possiamo di usare le uova bio per fare la maionese. Adesso ci andiamo a fare il nostro snack, vero? Ok, noi finiamo qua. Se vi è piaciuto il video lasciate il like, iscrivetevi al canale, condividete sui social. Lasciate nei commenti se la fate, come vi viene, se vi è piaciuta. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!